Ben ritrovati a tutti da Ankara. Qui si è aperta una nuova stagione politica, sociale ed economica. Innanzitutto la pandemia da coronavirus continua a destare grossi, grosse preoccupazioni e nuove misure di contenimento sono state dettate. Tra queste la limitazione di movimento dei giovani fino ai 20 anni, degli adulti over 65, e un, la chiusura di bar e ristoranti e l'applicazione di un soft lockdown durante fine settimana. Per quanto riguarda l'aspetto la, politico, sì, abbiamo assistito nelle ultime ore a una nuova retorica del Presidente Erdogan che lui, eh, che ha, lui stesso ha affermato che la, il futuro della Turchia si trova in Europa. Quindi una grandissima importanza accordata al legame con Bruxelles e, eh, come dire, strategicamente questa retorica avviene a poche settimane dal Consiglio d'Europa che, che a dicembre dovrà decidere o meno sull'applicazione de delle sanzioni alla Turchia. Dal punto di vista economico, dopo le dimissioni del ministro, nonché genero di Erdogan Berat al bayrak la nuova carica è stata ricoperta da Lutfi Elvan, uomo noto al e fedelissimo al presidente Erdogan, noto alle file del governo, già ministro delle infrastrutture. Parallelamente, a livello di governatorato della Banca Centrale si è assistito a una, a una ripresa, quindi a una nuova eh, strategia, a nuove manovre. Eh, qualche giorno fa i tassi di interesse sono stati aumentati di 4,75 punti superiori percentuali, il che ha portato a una ripresa della valuta turca. Queste mosse sono per certi aspetti attese e per certi aspetti inaspettate, proprio perché contraddicono la filosofia eh, perseguita fino adesso dal Presidente Erdogan, cioè quella di non toccare i tassi di interesse. Lo stesso Presidente però si mostra alquanto preoccupato per quanto riguarda la, le condizioni del mercato turco e ha affermato in più di un'occasione che ogni manovra sarà finalizzata a consolidare la credibilità del mercato turco nei confronti degli investitori e a ridurre il tasso di inflazione già a doppia cifra. Dal posto di inizia internazionale nuovamente si registra un certo attivismo. A Cipro Nord il presidente Erdogan e il suo alleato politico Devlet Baceli hanno avuto una colazione in occasione del 37 anniversario della Fondazione della Repubblica di Cipro Nord. Hanno avuto appunto questa colazione nel territorio conteso di Varoscia che da poco è stato riaperto. E sostanzialmente Erdogan ha fatto una dichiarazione importante, sottolineando che la soluzione per l'isola di Cipro si deve basare sulla costituzione di due entità statali indipendenti e sovrane. Per quanto riguarda anche il posizionamento della Turchia nel Caucaso, assistiamo a un. Unice. A Quello che è stato il modello perseguito sia in Libia che in Siria di allineamento appunto con, con la Russia, quindi di mediazione con la Russia, finalizzato al consolidamento della pace. Proprio nelle, nelle ult negli ultimi giorni il Parlamento di Ankara ha approvato anche l'invio di una missione di peacekeeping nei territori contesi tra Azerbaigian e eh, Armenia. Insomma un grande attivismo come sempre, grande eh, carne sul fuoco da queste parti ad Ancara, nonché da ultimo il blocco nel vassello turco da parte delle forze greco e delle forze tedesche in, in seno all'operazione Irini che ha portato anche l'ambasciatore italiano, tedesco e greco ad essere richiamato dal Ministero degli Affari Esteri turco. Ad eh, Ankara per ora è tutto, un caro saluto.